Salve a tutti ragazzi, oggi stiamo in un video con Madamarco. Che non so come lo sentite eh, Spero sento bene un eco. Senti l'eco? Senti l'eco eh, sì. E come fai a sentire l'eco? Non lo so eh. Però non è che sento l'eco, però sono la una Ah, eh sì, perché ho messo la tua voce ti ho dovuto togliere le cuffie perché così si senti, si sente. Vabbè, perfetto. Andiamo. Eh, no, vabbè, stavo, siamo nel nostro primo video con Madamarco. Marco. Io adesso sto, se vedete, sto usando la skin. Io parlo anche, parlo anche con Red Harper perché lo so che ho fatto anche un video con lui. Lui mi ha regalato questo account. Io ce l'ho, è un account, però... Ok, tu mi stai già rubando le cose. Fantastico. E hey, io non ho trovato l'entrata. Aspetta un attimo. No, no, no, non so perché non Aspetta non prendo. Ecco. Wow, questa cesta è fantastica. Questa cesta mi piace. Eh grazie, mi hai già rubato tutto. A mm. me che si aprono, ti vedo che ti rubi tutto. Eh ma a c'è vabbè, io so che in realtà... Che cos'è? Che cos'è quel libro? Catalizzazione, basta e rubarmi tutto. Dai, ho solo più un cuore, ho solo... Dai, mi hai rubato tutto. Che le casse. Guarda, le casse, avevi due casse. Ti prenda dorate. Ecco, ora mi son preso tutto. mucca. Non mi uccidere. Sono mucca guarita. Allora, Madamarco, Marco, siccome è una persona crudele, mi ha ucciso. Intanto sei anche perso? Ho perso tutte le mie. Eh guarda, perché sei io stato? Perché sei io stato? Oddio, mi hai fatto prendere un colpo. Se mi ammazzi ti ammazzo, eh? Mela mica hai mangiato la mela d'oro aspetta un attimo dove sei? non ti vedo più dove sei? di no Sì che l'hai mangiata! Sei un bugiardo! Non l'ho mangiata E perché c'è le particelle attorno? Perché forse sono avvelenato la marcia. Fammi vedere che hai la mela d'oro, mettila in mano. Ok, allora sei salvato. Facciamoci dei letti, va qua che ci sono le pecore aiuto maledetto maiale eh, vabbè in descrizione credo che vi lascerò anche il canale di madamarco andateci lui è un po' messo meglio di me molto meglio eh, io non posso più correre Ora posso di nuovo correre. E vabbè, mi farò un po' di materiale. <ride> un Enderman, Ci sta prendendo dando dalla pioggia. Perché tu, intanto, quando ti spaventi, inizia a respirare come non so che cosa. Deve finita la mia crafting. Perché qui abbiamo i ladri? Allora, facciamoci una fantastica ascia di pietra. Così andiamo ad, ad accettare quello là. Poi... <ride> facciamoci una ma dove sei finito? Ti ho nascosto ma non ti ammazzo sto tranquillo vai a 10969 sono un deficiente 69 50 per c'è cioè. ma tu stai anche registrando Il ok allora adesso arrivo L Avremmo dovuto vederlo in 1.14 ma non abbiamo gli snapshot Perché siamo poveri Va bene Io intanto ho una fantastica spada Trampo anche un fantastico piccone Non è vero, sono dietro di te GG, non è vero neanche questo. Dove sei? Sì, invece, dove? Dove ti sei shiftato? Ah. No! Ma perché mi togli... Dai, ridammi tutto. No, dove cavolo devo andare adesso? No, c'è no, pieno... C'è uno zombie no, qua. Ridammi tutta la mia roba. Oh, però, ti per ti Vedremo chi muore per prima. Dove eh, dove sono? Nello stesso posto di prima. Dai, ti posa tutta la tua, la tua roba. Intanto... Dove c'è un ragno? Ah, ok, tanto tu sei chissà dove. Ma perché hai due crafting? Allora, dammela d'oro. Questo è mio. Tieniti questo, questo, questo. No, quello lì era mio. Vabbè. Questo. questo era anche tuo questo era tuo questi due erano tui tui <ride> e basta forse anche questo era tuo. ok ora allora ti riammazzo. no scherzo aiutino aiutino aiutino aiutone, aiutone, dove sei sono quattro giorni che ho mi sento nel fine la spada tu la tua stupida spada ti ferma Ah, intanto... oh. Ma perché? Ma Sei un po' stupido allora eh Oh mio dio che cavolo c'è qua Io me ne vado via istantaneamente Oddio oh tu non sai cosa c'era lì ah, Io ti butto un po' di roba nella cassa Non mi ricordo dove dov è la, la nostra casa ah. Uh ho trovato una miniera abbandonata un ragno! Ok, niente di che. Ok, adesso ho due corde. Oh mio Dio, come mi sono salvato. Ho sentito il creeper che mi è venuto addosso, però non ero incastrato in un buco e non riuscivo ad andarmene. muori perché esplodono i creeper ero abbastanza lontanato un altro creeper ma voi avete visto cosa è successo in video Adesso io ho registrato tutto. Il creeper ha, ha, ha, ha corso velocissimo, mi è venuto addosso ed è esploso istantaneamente. Non mi ha lasciato neanche il tempo di tirargli un colpo. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Io me ne vado, me ne vado tantissimo. E indovina cosa posso aver trovato. No Qualcosa di molto brutto E eh, vabbè Sei uno sniper Ciao io ci muoio Ci muoio ci muoio ci muoio eh, guarda, aspetta un momento, ho... Raccogli la mia roba Raccogli la mia roba Uh mushroom così facendo come te <ride> ti stavo imitando no non esplodere oh mio dio mi... non so come mi sono salvato ma mi sono salvato volevo farti prendere un colpo <ride> e sentire il tuo fantastico respiro dello spaventato <ride> Oh, io c'è la mia fantastica spada che mi danno No, no, tu forse non hai capito, tu forse non hai capito Il ciano si sei fa bravo, col cactus ma un, una cosa tutta strana, ci vado vicino e si divide in quattro zombie Ma stanno andando a fuoco, e poi non ce ne sono quattro, ce ne sono tre Le ho uccisi tutti io Siamo un mostro enorme Qui vicino e si, si quattro zombie se vive bene il cibo anche io ho bisogno di un po' di cibo hai fatto il letto si sì, a te si sì. mm. aspetta che te la troppo rosso ma io ho colorato la rana rossa la rana rossa la rana la, la... <ride> la lana rossa mm. ti ho ah, no. colorato no. la rana di rosso ma io te l'ho già fatto il letto No, lo so, però comunque è un po' Ah, vabbè Qui ho del lapis, quindi posso fare il ciano Non chiedati perché so come si fa il ciano Sì, Si fa il verde più il lapis Ora posso farmi il letto Se vuoi ti faccio il letto grigio Ah che bello il mio letto ciano Ora mettiamo Io metto il mio letto qui <ride> Ma che fastidio <ride> Ecco Guarda dimmi se ti piace in frattempo io spio no perché sto facendo una pista con i cart e eh, dai per il video allora ragazzi il video finisce qui e... allora il video finisce qui e... credo sia durato abbastanza non so se lo spezzerò in due dipende se ci saranno tanti contenuti e nel frattempo sono andato a che stavo viaggiando ho trovato tre cose molto belle che probabilmente vi farò vedere nel prossimo video eh, che intanto è già depredato ma vabbè e quindi il video finisce qui ciao